No, no, non va bene, non va bene così, non va bene No, per favore, non mi uccidere scheletro, no! Ragazzi, Carwin mi ha detto che po per poter Entrare in quel dungeon stranissimo E magico, gli devo dare 10 di ferro, perché sarebbe il suo E giustamente io devo rispettare questa cosa Così almeno possiamo entrare in questo Sorta di dungeon magico, quindi però Prima dobbiamo risolvere tutte le cose E prendendo, diciamo, il ferro, eccetera Quindi chiaramente bisogna prendere mm, Un po' di legno. Carwin, dato che dovrai Renderti uti utile anche tu, chiaramente Prendi del legno immediatamente, io Ovviamente vi dico che, beh, sono bellissimo come ben potete vedere. Ok, praticamente adesso posso farmi, diciamo, un po' di cosette. Tipo, mi posso fare un bel piccolone bello. Che carino questo piccolone bello. Mi piace, voglio leccarlo tutto. E eh no, mi dissocio. Stavo scherzando. Non, non, non pensate queste cose, per favore. Cioè, nel senso, non pensate queste cose. Pensate queste cose e siete un po' no vabbè potete pensare a quel che volete non siete niente cioè, cioè perché sono così strano io invece a dirvi queste cose vi chiedo scusa se vi siete offesi giustamente però mi posso fare una spadona e poi anche mi posso fare un piccone che praticamente entrambi sono duri no? ed entrano penetrano diciamo nella roccia oppure nei, nei, nei vari corpi giustamente penetrano perché sono molto duri du e praticamente succedono cose strane ma scusa un attimo questa cosa mi sta facendo spaventare come ben vedi il buio io ho paura Esatto da, Se tu hai delle torce Dammele immediatamente Perché le torce Tu ora mi spieghi Perché caspita Hai tutte queste cose Nell'inventario Perché Dio santo Hai queste cose Nell'inventario Non voglio saperlo Ma poi alla fine Beh sai cosa può, Potrebbe succedere Alla fine cioè ovviamente mi nervosisco un attimo Perché giustamente alla fine delle finite Potrebbe succedere una cosa un po' um, Strana Però praticamente adesso sto prendendo un po' il carbone Che è molto buono il carbone È buonissimo E qua c'è una torcia che non, È una casa che non voglio minimamente toccare Invece posso andare a prendere del ferro Evidentemente in questa miniera non c'era ancora il ferro Quindi chiaramente dobbiamo andare a prendere immediatamente il ferro Perché il ferro ci serve appunto per entrare in questo dungeon fighissimo che tutti quanti vogliono vedere Giusto? Perché sembra effettivamente Cioè sembra un po' il dungeon del pisello, se posso permettermi di dire questa cosa un po' particolarmente eh, strana, no, giustamente, perché, giustamente, dire il dungeon del pisello potrebbe evocare all'interno delle vostre povere menti innocenti, giustamente, potrebbe evocare qualche particolarità eh, assurda, come per esempio. Non lo so scrivetemi nei commenti che cosa avete pensato voi eh, giustamente Però non scrivete cose strane perché sennò poi dopo youtube vi blocca <ride> Scrivete solo le cose che è possibile scrivere Io intanto anche sto ammazzando gli animali perché mi diverto ad ammazzare gli animali <ride> Mi sto scherzando ovviamente mi diverto ad ammazzare gli animali su Minecraft Per carità ovviamente ma non c'era nemmeno bisogno di, di specificare questa cosa naturalmente Però intanto su Minecraft vi dico E ovviamente utilizziamo il nostro binocolo fighissimo Che tutti quanti mm, noi conosciamo dal mio logo del canale Per vedere effettivamente dove stanno queste caverne Anche perché io non ne sto trovando ste mannaggia di caverne Oh ma è da mezz'ora che sto camminando per favore Raga ma la sto vedendo un villaggio Forse il villaggio mi può dare del ferro E se il villaggio mi dà del ferro ma Carwin dove, dove è finito? Io non so dove sia finito sto imbecille di nuovo, di nuovo Oh ma proprio non si sa veramente dove sia finito Non so che cosa, cosa sia successo in questo caso Ma Carwin se tu mi senti in questo momento dovresti stare dietro di me Ok? Ma chissà perché tu non stai dietro di me Quindi per ora io ti posso tippare La prossima volta però non, ti, non, non te lo ripeto eh Ovviamente eh quindi stai qua e seguimi però, seguimi dovunque io vada Perché non è che sto a vederti Perché io in questo momento mi sono reso conto che non c'eri dietro di me Quindi sei tu che dovresti stare dietro di me Adesso dammi uh, del cibo Immediatamente, prendo questo panone, molto buono E poi dopo andiamo avanti qua da questa parte um, vediamo, No, questa cosa fa cagare, no, non va bene ovviamente Cosa stai facendo? Perché? Allora io posso dire che non ho parole cioè veramente cioè come, come allora clippatemi questa cosa per favore cioè fate il clip sapete che c'è la possibilità di fare la clip fatemi per favore la clip di questa scena perché evidentemente io non so le persone che mi sto portando dietro evidentemente a quanto, a quanto mi sembra di vedere no giustamente. No, non so le persone, non so nemmeno la, la, la difficoltà che evidentemente ognuno ha nel giocare a Minecraft Cioè dico, Minecraft è un gioco abbastanza semplice, no? Tu cosa fai? Cioè nel senso, riesci a distruggere i sogni del povero Dunis, anche semplicemente giocando normalmente Vabbè, eh, ognuno poi dopo fa quello che vuole, ognuno ha le sue passioni nella vita Mm, eh, tu ti rendi conto che sei ancora là sotto e che non sei sceso, vero? Cioè, io veramente, ma non... Cioè, a me sembra... In questo momento mi sembra da fare da balia vale. Allora, tu ti puoi dare una regolata in questo momento? Dammi il cibo, forza, veloce Il cibo, solo il cibo Togliti dall'inventario le altre cose che hai Oh, ma mi sembra... No, no vabbè, io oggi lo, lo, lo faccio fuori, eh, ragazzi, su Minecraft, ma lo faccio fuori Adesso, dobbiamo cercare una caverna Anzi, dato che sei uh, praticamente inutili, uh, inutile Aiutami a cercare una caverna Perché non sto trovando la caverna Cioè, è da mezz'ora che sto cercando una caverna Ma non la sto trovando Che palle ho oh, cioè, cioè, una caverna su Minecraft ti serve E non la trovi Ma è mai possibile, dico io Cioè, non è normale questa cosa Cioè, tutti quanti dovrebbero trovare delle caverne su Minecraft è la cosa basilare che si trova ovunque Anche se tipo vai nel Nether, trovi le caverne E invece qua adesso, perché a me serve una caverna con del ferro Non si trova, giustamente, no? Perché Ognuno Ah però effettivamente Ora che ci penso C'era la caverna sotto Sotto il villaggio Ora che ci penso Quindi potremo andare Da questa parte Siamo all'interno Di questa bellissima caverna E lui mi sta mangiando Ovviamente Dietro Perché non può Non mangiare no, Giustamente raga Ah Santa pazienza Però qua c'è del ferro Non 10, giustamente Ah là, Però sopra c'è dell'altro ferro Che possiamo utilizzare Per uh, uh, Comunque Scusami Potevi fare uno sconto No giustamente Cioè se no Che pizza oh, cioè, Nel senso dovresti farmi uno sconto Mm, però adesso metto la mia torcina bellissima Ecco qua Del ferro oh, Ovviamente lo puoi cuocere da solo E non mi rompere le palle Perché di certo io non sto qua a cuocertelo Oh eccolo qua un altro ferro mm. <ride> Vabbè mi son buttato perché pensavo che ci fosse l'acqua Invece evidentemente non c'era l'acqua C'era qualcos'altro C'era la morte per esempio È Un bell'esempio no giustamente Però qua ok posso salire così Perfetto in teoria ci siamo ragazzi Forse abbiamo tutti quanti 10 di ferro Se non ce l'abbiamo si attacca al caspito Perché abbiamo 9 di ferro Te li fai andare bene Tieni 9 di ferro e vai a quel paese Oh <ride> bene Adesso andiamo nel, nel dungeon. So che questa struttura qua è enorme possa sembrare qualcosa di veramente ambiguo, ma non è una cosa ambigua, eh sì, qua con me c'è anche lui che però mi sente stavolta, stranamente. E infatti adesso ci avviciniamo e qua dice. <ride> Boh, non so, fa così. Appena andrai giù dalle scale subirai l'inferno. <ride> Va bene, ok. Io ci posso credere che subirò l'inferno, ma secondo me non è vero. Infatti sarà talmente tanto semplice da non essere nemmeno in grado di dire wow, cioè nel senso non è vero. Cioè magari sarà super difficile io non me ne rendo conto, potrebbe anche benissimo essere. Adesso entriamo in questo dungeon super pauroso che sembra molto interessante. Ma, ora che ci penso, sembra anche una spada tipo, boh, magari mi sbaglio, però Poteva essere anche una spada Né non per forza una cosa un po' più Particolare ecco Che tutti quanti noi sappiamo Allora, praticamente qua dice trova i 5 diamanti Qui spaccare blocchi poi sali il parkour Quando avrai finito metti i diamanti nella cassa E poi se vuoi uscire sarà la fine Per te ah, ah, ah, ah, va bene Sì sì sì bla bla bla uh, si, da, si dia il via alla cacca c ha voletto qualcos'altro Si dia il vino alla cacca voletto Però va bene, lasciamo perdere Qua c'è la piccozza maiala uh, Qua vedo dell'oro E quindi qua mi sembra ci sia qualcosa <ride> Infatti ma che non lo sapevo io Ma certo che lo sapevo Ma cosa sta facendo sto qua No perché sì Va bene non so cosa voglia dire Qua c'è della glowstone invece Mm, utile, utile, beh, allora direi di andare avanti, stai attento alle cose rosse esplosive, quindi alle TNT dobbiamo stare attenti E infatti qua ci sono un po' di, di, di pressure play, dobbiamo stare super attenti Tu là dietro, mi raccomando, stai attento, ecco, spacca tutto quanto invece che, che andare, e venire qua da me, sennò poi dopo magari mi esplodi tutto e non va bene Ok, qua ci sono due diamanti addirittura Wow, abbiamo guadagnato i due diamanti eh, Quindi ritorniamo indietro eh, Qua ha fatto esplodere sto deficit No, vabbè, ma io veramente non ho parole Cioè, questo qua sta facendo disastri da tutto il giorno, raga Non è normale questa cosa Però, vabbè, facciamo finta di niente eh, Oh, ma qua si continua No, non si continua Cos'è che c'è scritto? Eh, eh, eh, volevi Ma come volevi? Cioè, io voglio Oh, voglio Cos'è? No, non mi dà niente Eh, vabbè, ok, comunque mm, Dov'è che posso trovare le cose? Non so oh, Ho tre diamanti Qua, in questo coso? No, in questo... Eh, un altro diamante, 5, ok, perfetto. Cercami il prossimo diamante che non ho voglia di cercare in tutte le, le, le casse, perché sennò mi viene la nausea. Mannaggia Sì, l'ho detto a te, caro, in, comunque, dovresti cercare Oh, ma sto qua, cioè, veramente, non, è, non ho Io non ho proprio parole, veramente Per descrivere questa situazione Dai che voglio andare nel prossimo livello, mannaggia, la scurreggiona Dammi, ok, grazie mille, bravo che l'hai trovato Perfetto, io direi che ti do <ride> Su queste tre pressure plate è un buono scambio Adesso mettiamo qua dentro i diamantoni Perfetto E disposti grazie ok grazie ma giusto no perché magari non vo di spostarti. qua perfetto le casse sono già aperte ok andiamo avanti e qua c'è scritto attento alla cosa rossa hi, hi, hi, hi. ok va bene starò attento alla cosa rossa che in teoria dovrebbe essere la lava per quanto mi hanno detto scusa ma tu cos'è che dovresti fare e invece che non stai facendo esatto bravo perfetto no perché si stava mettendo in mezzo alle palle infatti cioè, come avete ben visto si è messo nella lava pensando che poteva nuotare nella lava cosa che assolutamente non consiglio a nessuno infatti non fatela il parkour è stato super semplice forse fin troppo semplice però niente andiamo avanti uh, carwin io ti sto cioè nel senso io sto andando avanti e fai tu nel senso vi, vedi tu un pochino quanto uh, pensi di andare avanti così carwin no no no cosa stai facendo che cosa stai facendo smettila non è il momento Che okay, che la cioè è un po' uh, tutta hot Nel senso calda No, molto calda Però non si fa questa cosa Adesso dobbiamo andare nel prossimo livello Infatti qua c'è scritto spacca e uccidi tutti i mostri Se vuoi sopravvivere Ok beh io spacco e uccido tutti i mostri Qua c'è scritto haha Sono malvagio MS Vabbè comunque Non so chi è stato a fare questo coso Però insomma Di certo non io Porca puzzardona scurreggiona Ma sei spazzo Mi uccidi a me così Pazzo malato Ma poi perché Ma cosa sta facendo raga Ma avete? Guardatelo è un po' strano cosa sta facendo? guardate ma chi sei? Vabbè, comunque, non dico niente che è meglio Ah, uh, uccidiamo gli scheletroni <ride> Le matrone, che non so cosa siano le... Ma cosa sono le matrone, scusate, che non mi ricordo più Mi sembra che fossero qualcosa di, di Importante, ma non mi ricordo bene Uccidiamo, no, no, no, qua ci sono i mini zombie Raga, no, no, no Qua sto morendo, sto morendo, sto morendo Raga, sto già morendo, raga, sto già morendo Aiuto, no, male, male Male, male, malissimo No, non va bene, non va bene così va bene. Raga, No, per favore, non mi uccidere scheletro No, No! Ah! Oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio, mio dio, dio, dio, dio, dio! È morto già lui. Lui già è morto, Carwin. Via, via, via, via. Allora, Carwin, um, io ti sto aspettando comunque. Perché qua sta, la situazione sta diventando molto difficoltosa e paurosa. Com'è che si fa a fare questa cosa? Non ne ho la più pallida idea. Cercheremo di fare in un qualche modo. Cioè, effettivamente, questo, questa cosa è molto complicata. Non ci avevo pensato Non pensavo fosse Così complicata No non posso aprire Non posso aprire Cioè devo fare in qualche modo Devo andare tipo da sopra E spaccare da qua sopra Tipo faccio così Ok si può ovviamente Spaccare il dungeon Nel senso nel senso, ok, stavo per morire, raga, Cioè, avete visto? E sarebbe stata una cosa terribilmente orribile. Ok, perfetto. Faccio così, tipo. E da qua posso uccidere tutti quanti. Vedete, sono un genio. Cioè, nel senso, chiamatemi genio. Chiamatemi Dunis RFP genio. Perché RFP, nel senso, real friends play. Se mi buttavi nel. Allora, sta, vattene via. Vattene via, via, via, via da qua, ok, via via via via ok perfetto perché se no questo qua mi faceva fuori e non va bene così no non va bene far fuori dunis assolutamente no io direi di continuare però da questa parte facendo ovviamente modificando il dungeon ma nel senso io posso perché sono dunis nel senso chi è che non modifica il dungeon al 2021 tutti quanti e quindi soprattutto se ti chiami Dunis, puoi modificare tutti i dungeon che ti pare e piace Adesso stiamo uccidendo tutti questi zombie che mi stanno uccidendo a me in realtà Quindi dovrei mangiare prima e recuperare tutte le mie energie, le mie forze vitali Che mi permettono di sopravvivere all'interno di questo mondo difficoltoso Pieno di difficoltà effettivamente all'interno di questo dungeon No, no c'è uno zombie dietro di me raga Allora, com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che ci fosse stato uno zombie dietro di me? Io non vorrei dire ma secondo me qua c'è qualquadra che non cosa eh Cioè nel senso non è normale Carwin io spero proprio che non sia stato tu a mettermi uno zombie dietro Spero proprio con tutto il mio cuore che non sia stato tu E poi no, non ti vorrei dire ma se tu picchi la cosa là Non succede niente dovresti piccare lo zombie Non uh, la sbarra se no non funziona Eh sì mi spiace, vabbè, comunque vedremo un attimino se riuscirai a capire qualcosa come funziona il mondo Minecraft in generale oppure no. Ok, caro, quindi io ti ho dato tutti gli oggetti. Certo che uccidere tutti questi mostri è stato super difficile. E qui, quindi, ci sarebbe il tesoro, il tesoro. Va bene, andiamo a prendere il nostro tesorone. E qui esatto eh, che figata wow che belli ci sono tutti i diamanti e poi qua all'interno oh, tutte le cose bellissime anche qua wow che bello raga che figata ne voglio fare altri di questi eh, cosi in <ride> questo minecraft varietà ovviamente che bello sono contento bene dai. ovviamente la prossima volta sarà spero migliore eh, come dungeon lasciate like iscrivetevi al canale o commentate come volete voi quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao